Organizziamo le sagre per, soprattutto per stare insieme, per raccogliere risorse per poi poter organizzare durante tutto l'anno altre manifestazioni culturali e ricreative, compresa quindi quella, eh, quella parte in cui collaboriamo con lo scavo di Vignale.